Allora, prova se potremmo essere partiti. Allora, abbiamo passato la giornata di ieri a provare a scrivere un, un simulatore event-driven per eh, la cosa più comune che viene fatta con i simulatori event-driven, che è il, la simulazione di code. Ci sono una serie di postazioni che offrono dei servizi, delle persone che arrivano, che si mettono in coda davanti alle diverse postazioni, un certo numero di persone servono queste, i clienti e noi misuriamo più o meno come funziona il nostro sistema e dove per misurare si intende quanto le persone sono obbligate ad aspettare fondamentalmente. Abbiamo definito un cliente come classe il cliente ha un ID il tempo in cui entra nel sistema il tempo in cui se ne va e il tempo che richiede per essere servito quindi il tempo che ha atteso è, è il tempo in cui parte meno il tempo in cui arriva meno il tempo di cui ha avuto bisogno per essere servito e poco altro fa la classe cliente e la classe evento che di cui abbiamo bisogno tutte le volte che facciamo un simulatore event driven secondo questo schema che fondamentalmente contiene il timestamp, ossia quando avviene l'evento, eh, il tipo di evento e in questo caso un cliente, perché tutti gli eventi sono associati a un cliente. Il campo dati del, dell'evento può esistere, può non esistere, dipende da quello che stiamo facendo può essere un intero, può essere una struttura più o meno complessa, in questo caso è semplicemente un cliente, perché gli unici eventi che noi vogliamo tracciare sono il cliente arriva e il cliente se ne va. Quando eh, il cliente viene servito, in realtà, lo, lo, ce lo giochiamo internamente, ma non, non genera un evento. E il nostro simulatore ha... Una coda di eventi, chiamata event list nel, nel, nei simulatori a eventi, un certo numero di postazioni dove io posso servire i clienti, una coda per ognuna di queste postazioni, eh, quindi un array di eh, queue. Tra l'altro qualcuno di voi ha scoperto come fare a evitare questo warning? Qualcuno di voi ci ha provato? Va bene, quindi qui in realtà abbiamo un warning per come definiamo la, una, un array di code perché non vogliamo usare una, una, coda, una lista di code che ci permetterebbe di controllare effettivamente il, il tipo, e semplicemente abbiamo un array di code generiche. A differenza delle altre simulazioni che abbiamo visto le lezioni scorse, qui. Ho una funzione generale che, che fa un uno step nella mia simulazione, quindi prende il tempo, fa tutto quello che succede nell'istante corrente e restituisce il controllo e questo eh, step restituisce un intero. L'intero è l'istante di tempo che è, stato, eh, che è stato esaminato dalla, dalla simulazione. Questo perché? Perché voglio chiamare la mia la, il mio simulatore dal main chiedendo che la simulazione venga interrotta dopo un certo tempo. Abbiamo visto quando abbiamo introdotto i simulatori che era possibile avere simulazioni che continuavano fino a quando c'erano eventi o simulazioni che per loro natura... Eh, erano continue e quindi io ero interessato unicamente a un certo periodo di tempo limitato. In questo caso in realtà siamo a una via di mezzo, io inserisco tutta una serie di eventi, la mia simulazione ha senso per un certo periodo, oltre quel periodo non ha più senso, perché ad esempio non sto più simulando persone che arrivano, quindi semplicemente mi interessa un certo periodo di tempo. Oltre, vabbè, ci saranno ancora degli eventi, ma pazienza. la procedura si trova la coda vuota, restituisce l'istante di tempo più grande di tutti in modo da posizionare il tempo diciamo alla fine del tempo quindi qualsiasi fosse stato il limite del, del main io uscirò sicuramente gli eventi come ho detto sono soltanto due un cliente arriva e nel, in questo caso io mi segno il momento in cui il cliente arriva nella struttura del cliente, poi chiama una funzione che fa tutto il... il fondamentalmente decide in quale coda metterlo, o eh, un cliente è servito. Allora, quando un cliente è servito, quello che io faccio è... Eh, Liberare il, la postazione presso la quale il cliente era, stava impiegando l'addetto e, e segnare che il cliente se ne va ed esce dal sistema. Questi sono gli unici due eventi. Il primo è gestito con una funzione, il secondo con un for qua dentro, unicamente perché nessuno di voi è stato in grado di darmi un nome carino per una funzione e quindi abbiamo messo tutto il codice dentro il case e poi abbiamo al solito la funzione che aggiorna in qualche modo lo stato del sistema allora faccio ancora notare di nuovo che come default eh, genera un'eccezione in modo che se per caso c'è qualcosa di sbagliato il programma si, si blocchi che è quello che io cerco in questo, quando, quando scrivo simulatori che devo praticamente usare, scrivere, usare contemporaneamente anche qui eh, io chiamo la remove che genera un'eccezione se per caso la coda è vuota allora quando arriva un nuovo cliente quello che faccio fondamentalmente è decidere in quale coda andarlo a mettere la prima opzione era lo metto in coda davanti allo sportello più vuoto con meno persone in coda che è ragionevole ma non è quello che noi facciamo perché deve essere lo sportello con meno persone in coda e nessuno che, sta, eh, e nessuno che viene servito in quel momento chiaramente perché se io ho tre sportelli vuoti senza nessuno in coda ma due sono vuoti e in uno c'è una persona io andrò in uno, in uno dei due vuoti tra gli innumerevoli modi con cui io posso fare questo questo è uno probabilmente dei più complicati e farraginosi, però semplicemente io vado ad aggiungere uno alla lunghezza delle code se c'è una persona attualmente servita presso quello sportello, il che fa sì che una, uno sportello con una persona in coda sia considerato equivalente Scusate, uno sportello con una persona servita e nessuno in coda sia considerato equivalente a uh, no, no, sicuramente se c'è uno vuol dire che c'è una persona servita e basta perché se ci fosse una persona in coda sarebbero due quindi funziona e la funzione che molto spesso, di cui molto spesso ho bisogno quando scrivo dei simulatori che in qualche modo aggiorna lo stato dopo che l'evento è, è stato esaminato e in questo caso il modo in cui io posso aggiornare lo stato è eh, facendo servire iniziare a servire persone che sono in coda davanti a eh, postazioni vuote quindi quello che io faccio è un ciclo per tutti quelli che sono i, eh, le postazioni se la postazione è vuota perché ricordate che la postazione è una, contiene un cliente o null null se è vuota oppure il cliente se sta servendo quel cliente quindi se la postazione è null e quindi è vuota e c'è una coda davanti a quella postazione allora tolgo il cliente dalla, dalla coda il primo cliente dalla coda, lo assegno alla postazione e mi segno che quel cliente lascerà il sistema, perché ormai è servito, dopo un certo tempo. Questo tempo è 1, un secondo, il passo che ha fatto il cliente per arrivare dalla coda alla postazione, più il tempo che, di cui aveva bisogno per sbrigare i suoi affari. Ovviamente l'evento riguarda quel cliente specifico C. A questo punto aggiungo l'evento, stampo e vado avanti. Quindi questo è come io aggiorno lo stato. Il tutto apparentemente funziona in Java mettendo due eh, clienti a casaccio. Allora una cosa che possiamo fare ad esempio è prima di andare a attaccarci a un database, generare un po' più di clienti. Allora, un po' più di clienti a caso, diciamo. Quindi avrò bisogno di un generatore di numeri casuali, lo importiamo ok poi facciamo un bel ciclo quanti clienti mettiamo? mettiamo 100 clienti però 100 clienti di cui 80 che ci mettono poco e 20 che ci mettono molto punto, crea un cliente quanto tempo ci mette uh, rn punto int next next int da un minuto a due minuti per cliente creiamo un evento dove quando arriva al tempo 60x60 e aggiungiamo l'evento quindi questo mi crea 80 eh, clienti che ci mettono fra 1 e 2 minuti E questo invece mi crea dei clienti un po' più impestati, che ci mettono da 5 minuti a 15, diciamo. Anche questi arrivano in modo totalmente casuale. Quindi una volta inseriti tutti i clienti posso vedere come si comporta il mio sistema. meno e controlliamo che non ci siano problemi ok allora eh, in realtà io qui non ho ancora stampato le statistiche che è probabilmente la cosa che mi interessa maggiormente allora posso dire semplicemente di stamparle. Come si chiamavano le statistiche? Allora le statistiche sono nel simulatore e sono, dovrebbero essere accessi... Ah, non, è, non le avevamo ancora fatte, bene, ok. Allora, le statistiche. Ha senso avere una classe di statistiche che ci permetta in qualche modo di controllare come sta andando avanti la simulazione. Questa era l'ultima cosa che avevo detto ieri, ma poi non, ero, non avevamo avuto tempo per, per andare avanti. Allora, l'idea di questa classe di statistiche è un, in qualche modo è un oggetto che mi conserva lo stato del sistema. Eh, e viene aggiornato man mano che la simulazione va avanti. Eh, con Fulvio, voi ieri avete visto il, la possibilità di fare programmi multi-thread e quindi la possibilità, ad esempio, di avere alcune informazioni che compaiono in modo asincrono sull'interfaccia mentre il vostro programma va avanti. Queste informazioni che compaiono possono essere o semplicemente una barretta che vi dice a quale tot per sto andando avanti, oppure potete anche fare delle cose più complicate, ad esempio associando... Eh, alcune informazioni per cui durante la simulazione voi potete tenere d'occhio ad esempio qual è l'attesa la, la, la, media delle code o la lunghezza media delle code o tutta un'altra serie di informazioni che vengono aggiornate dinamicamente durante la simulazione è, è stato necessario spiegare il multithread perché se no il tutto non viene aggiornato io le calcolo, le calcolo, le calcolo ma l'interfaccia grafica è, è bloccata e soltanto alla fine le vedo e non è particolarmente bello anche se è molto frequente eh, almeno lo era sotto, sotto Windows avere una barra che parte da zero e quando è finito compare improvvisamente a 100 senza dare nessuna informazione in mezzo su come sta andando avanti il punto quindi possiamo pensare a una classe che mi gestisca le statistiche allora questa classe statistiche la posso mettere dentro core e di nuovo ops, Per semplicità posso semplicemente considerarla pubblica e dal main alla fine della simulazione la stampo. A questo punto quali sono gli eventi di cui io sono parzialmente o posso essere interessato per eh, tenere statistiche? Allora ieri avevamo pensato quanti sono i customer, qual è il tempo di attesa medio fondamentalmente e il tempo di attesa massimo. Allora il tempo di attesa medio e il tempo di attesa massimo sicuramente sono, sono importanti, però tutto sommato... Un, un, un parametro molto più interessante è come si chiama il, il, lo scarto, la, la deviazione standard, ovvero sia la media dei quadrati della differenza fra eh, delle varie misure dalla media. Voi dovreste essere più freschi di statistica di me, eh, quindi confermatemi se sto dicendo, bloccatemi se sto dicendo delle cose sbagliate l'unico allora, modo per essere in grado di valutare la la, la, la, la, la, la, come si la deviazione standard la deviazione standard, è, la, la deviazione standard è tenere memorizzare tutti i valori quindi probabilmente cambiamo approccio questo mi serve però lista e mettiamo l'array list e quindi tutte le volte avevamo detto che come statistiche noi prendevamo le statistiche e tutte le volte che un, eh, un, un, un omino usciva dal nostro sistema noi semplicemente aggiornavamo le statistiche, quindi aggiungevamo in qualche modo un customer alle statistiche a questo punto, questo se ne può andare questo se ne va max e min, ma posso anche ricalcolarmi tutti al volo. Quindi quello che faccio è andarmi a segnare il uh, add. Ecco qua, vado ad aggiung aggiungere... La, la, me, a ricordarmi che io ho una volta aspettato quella lunghezza, anzi secondo me potrebbe avere persino senso: double float, c'è il double. Quindi qui invece devo convertirlo. Ecco qua. Adesso che metodi, di che metodi ho bisogno? Ma avrò bisogno senz'altro di un metodo per... Eh... Adesso lo tolgo. metterlo per sapere qual è la media delle, delle attese quindi get average. get average allora qui devo fare semplicemente sommare tutto Qui. Quindi io sommo tutte le mie eh, le attese fino a quel punto e poi divido e restituisco. Quindi dovrebbe essere così. Quindi la media io vado a sommare tutte quante le attese e poi divido per il numero di. Eh, di persone per il numero di dati che avevo, come posso anche avere quanti sono i customer, molto semplicemente, ritorno. A questo punto potrebbe anche interessarmi la deviazione standard. Allora, per calcolare la, la deviazione standard, io ho bisogno della media. Poi. questo qui cosa devo fare? devo eh, la media meno questo che però devo convertire in double e in realtà devo ho bisogno di eh, sommare i quadrati di questo questo al quadrato. E poi restituisco la media di questi valori. Eh, statistica, aiuto, ditemi se, se ha senso. <coughs> Ma dovrebbe essere così. Poi mi può servire Max sì, allora ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, dovrei calcolare la radice quadrata di questo. essere giusto quindi la radice quadrata della media delle, dei quadrati delle distanze delle differenze ok il massimo vabbè di semplicemente scorro il vettore trovando, trovando il massimo Sto. Ah, sono double perfetto e per il minimo esattamente la stessa cosa A questo punto mettiamo tutti questi dati in una bella forma nella funzione string. Allora ci interessa la media. Standard deviation. non stampiamo ancora altre informazioni ma va bene allora proviamo a vedere se 10 persone uh, nota number perché perché probabilmente in core allora quando io qui devo aggiungere la persona alle statistiche ovviamente lì non c'era nessuna persona che veniva aggiunta alle statistiche quindi eh, stat.adcustomer c ok potrebbe essere no, non, c non è definito già meglio. Possiamo provare adesso effettivamente cosa succede con un centinaio di persone e vediamo che in media vengono serviti dopo 440 secondi e la nostra deviazione standard è di 382 secondi. Ricordate questi numeri. Proviamo a dire che io ho due sole postazioni. E vedete che i tempi di attesa e la variazione entrambi aumentano. Può avere senso, quando uno vuole fare degli esperimenti, cercare di avere dei numeri ripetibili, e quindi numeri casuali sì, ma almeno durante la fase di debug cerchiamo di avere sempre gli stessi. E questo credo che si possa fare mettendo un parametro qui che specifica qual è il seed del, del generatore dei numeri casuali. 6294710. 6294710, perfetto, quindi se non altri numeri sono casuali ma sempre uguali. Allora, a questo punto possiamo iniziare a porci il problema di come fare a migliorare il sistema, ovvero sia, come posso fare a, eh, ad avere un sistema più efficiente valuto qual è il numero giusto di eh, code, il numero giusto di postazioni con cui io servo i miei clienti. Potrebbe essere un'idea, ma facciamo di nuovo, prendiamo quattro postazioni. Qualcuno di voi può segnare questi numeri? 299. 300 secondi di attesa in media e una variazione standard di 246,9. Ok, facciamoci anche stampare quanti sono i clienti. Serviamo 74 clienti con questi tempi nella prima ora allora proviamo a cambiare strategia invece di avere una coda per ogni postazione proviamo a mettere una coda unica come persino nelle poste si sono resi conto che fornisce un netto miglioramento allora come posso fare a mettere una coda unica devo cambiare velocemente qui la mia, la mia eh, posizione, ma non devo poi modificarla più di tanto. Diciamo che quando arriva un nuovo customer comunque sia, io butto via tutto questo. Eh, aspettate, salviamo salviamolo così, così poi Dov'è l'export? Export Oggi è il 21 Base Ok Allora Stavo dicendo, eh, nuovo cliente, nuovo cliente, beh, comunque sia, io lo vado a mettere nella coda zero. Quindi in realtà io tutti i clienti li vado a mettere nella coda zero, sempre. Questa parte è facile. Poi, l'update, chiaramente, di nuovo è leggerissimamente diverso, perché io mi chiedo se il counter T è libero e se ci sono persone nella coda 0. Allora, Se ci sono persone nella coda 0, le prendo dalla coda 0, lo assegno al counter e vado avanti. Quindi questa parte non, non cambia più di tanto, semplicemente io mi chiedo se c'è un counter libero, Vado e c'è un cliente che aspetta nell'unica coda, lo vado a prendere da lì vediamo, quando si libera il counter devo cambiare qualcosa? No tendenzialmente non devo cambiare nulla perché semplicemente io ho che la postazione diventa libera quindi facendo queste due modifiche io dovrei essere riuscito a uh, Dovrei essere riuscito a, ad avere un sistema che funziona con una coda unica. Se proprio, proprio voglio fare il fine. allora, non counters NC, eh, però le code. che io apro in realtà cambiamo mm. Ho un... posso mettermi un'altra variabile che mi dice quante code quante code è sicuramente uguale a 1 poi alloco quante code mi servono e per tutte le code che ho allocato ecco qua in questo modo ho separato l'inizializzazione dei counters dall'inizializzazione delle code ho un'unica coda eh, ma potrebbe funzionare. Che risultati vi aspettate? Quanto, qual, quanto erano i precedenti risultati? Mi sembra 300 di eh, tempo di attesa medio e di varianza? Quanto? 250 circa. Che risultati vi aspettate mettendo una coda unica? generalmente commettendo una coda unica non cambiano poi tanto i tempi di attesa eh, medi perché alla fine eh, boh, più o meno i tempi di attesa media sono quelli, quello che viene abbattuta significativamente è la varianza eh, per cui effettivamente se io ho una persona che mi blocca una fila perché mi fa perdere tantissimo tempo tutto sommato il sistema continua a funzionare, quindi riesco a, a, a, ad andare bene nel caso di una persona disastrosa adesso qui mettiamo due persone che assolutamente fanno perdere una quantità di tempo abnorme e non so quanti sportelli avevamo, 4 con il sistema multicoda con il sistema monocoda nonostante questo il tutto continua a funzionare allora io posso fare n.000 esperimenti con un numero di persone maggiore o minore tirandoli a caso completamente oppure no dipende da quello, da quello che voglio fare Potrei essere interessato anche ad andare a vedere quanto sono lunghe le code durante la, la, la simulazione, ad esempio, se volete. O posso anche pensare a un meccanismo più, ome, più, diciamo, più raffinato, per cui ad esempio io ho quattro eh, sportelli, però se la coda diventa troppo lunga allora prendo un quinto che stava facendo altro nella, nella, nel, mio, nel mio supermercato e lo metto in cassa quello che solitamente i supermercati fanno quando si rendono conto che la coda è lunga aprono un'altra cassa quindi questo di nuovo a livello di simulatore io posso farlo in modo molto molto semplice semplicemente quando ho la procedura in cui vado a vedere se posso assegnare qualcuno lo faccio se il numero di clienti che aspettano nella, nella, nella mia coda zero supera una certa cifra allora apro un'altra cassa per cui se volete provare a, a a vederlo, diciamo che io ho posso avere delle postazioni extra che vengono aperte soltanto in caso di necessità e diciamo che ce n'è una sola ad esempio. la dovrò fare per tutti a questo punto eh, quando vado a eh, togliere le persone qui dovrò controllare anche se la persona ha lasciato una, una cassa una delle casse extra, per così dire, e quando ho il mio update status, beh, devo vedere se considerare anche le casse extra oppure no. Allora, c'è un unico caso in cui io devo considerare le casse extra, ed è quando le persone nella, eh, in coda sono sopra una certa soglia. Quindi, Questi qui sono il numero delle, delle postazioni solitamente disponibili. Se la coda è superiore a una certa soglia, diciamo 10 persone, allora... conto anche quelli extra quindi in questo caso qui io do la possibilità di assegnare qualcuno anche nelle casse extra soltanto se ci sono più di 10 persone in coda se non ci sono più di 10 persone in coda allora molto semplicemente vado avanti con il mio sistema eh, vi ricordavate i vecchi valori? Per calcolare i vecchi valori basta mettere extra counters uguale 0 e il tutto dovrebbe essere uguale a prima. 298, 224. Mettiamo una cassa extra. 245, 186. Varrebbe la pena di eh, capire quanto spesso la cassa extra è stata usata, ad esempio, se conviene, ad esempio, partire subito con 5 casse o avere un sistema che mi dice 4 più 2. Prove, sono tutta una serie di situazioni con delle regole abbastanza semplici, in cui, però, onestamente, noi non siamo in grado di tirare fuori una formula. Almeno io non sono capace di tirare fuori una formula che mi dice, eh, che ha come parametri le persone e il risultato e, e, e mi dice quanto vengono effettivamente usate le casse e quanto le persone aspettano e quindi la simulazione è diciamo un approccio pseudopratico da, da, da ingegneri uno prova, scrive il sistema descrive il sistema prova un sistema che più o meno abbia senso e inizia a fare le prove gli avevo detto che il, il grosso diciamo, quello che uno deve decidere è se fare prove con dei numeri casuali o fare delle prove con dei numeri reali eh, ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi se io faccio le prove con dei numeri casuali se non altro so che non sono biased in qualche modo, non sto ottimizzando una specifica situazione posso fare migliaia di prove e vedere più o meno che il sistema funziona eh, generare a caso dei numeri si porta dietro l'incertezza di quello che sto generando perché potrebbe assolutamente non essere un campione significativo io adesso ho messo 80 persone che aspettano un tempo medio 20 che aspettano tanto e due particolarmente impestati perché è quello che succede di solito, non lo è quanto, quanto è verosimile questo scenario quindi in qualche modo la preparazione dello scenario è qualcosa cui bisogna, che bisogna considerare, è qualcosa cui, con cui bisogna avere a che fare. L'alternativa è quella di eh, registrare dei dati e utilizzarli per, il nostro, per la nostra simulazione. Abbiamo il vantaggio di avere dei dati assolutamente reali, il problema è che noi potremmo tirare fuori una soluzione fra virgolette, che funziona bene unicamente con quei dati magari io mi rendo conto che quattro cassieri con il quinto che arriva alle 11.30 e se ne va alle 12.40 mi risolve perfettamente il problema peccato che non sia, non sia generalizzabile un altro giorno quella soluzione lì non serve assolutamente a nulla quindi da un lato abbiamo il problema di avere dati non reali dall'altro dall lato abbiamo il problema dell'overfitting ovvero sia quello di trovare una soluzione che funziona soltanto in quel caso e quindi non ha nessun, nessun valore generale Comunque se vogliamo fare questo non abbiamo che da copiarci le nostre eh, usuali classi che sono talmente usuali che a questo punto possiamo anche prenderle da un punto all'altro. La Connect, che semplicemente si connette al mio database. E guarda caso il mio database l'ho chiamato Q-Simulator. Eh, state attenti su questo perché un numero significativo di eh, persone non sono riuscite ad andare bene quanto avrebbero voluto all'esame, perché effettivamente non avevano fatto prove abbastanza durante le esercitazioni. Quindi sono arrivate all'esame, nel tempo iniziale dell'esame non sono riusciti a far partire il simulatore, a far partire il database, non sono riusciti bene a capire cosa stava succedendo e hanno perso una marea di tempo su questo. Quindi, eh, Un'altra ragione per cui le esercitazioni sono fondamentali è perché voi prendete confidenza con l'ambiente in cui farete l'esame, quindi voi dovete essere in grado di eh, attaccarvi a un database e prendere il vostro codice, codice e controllare che il tutto funzioni. Quindi tutti i vari problemi, manca il jar eccetera, dovreste averli già incontrati ed essere in grado di risolverli. Uh. Vabbè, la connect è praticamente insignificante, il database, il database è molto semplice, mi descrive un gruppo di customer, devo far partire il servizio, Disabbiato. questi sono i custom semplicemente hanno un id un istante di tempo in cui arrivano e il tempo che è il numero di secondi che richiedono per essere serviti notate che ce ne sono parecchi che arrivano all'istante zero perché è tutto sommato credibile che si formi un po' di coda davanti all'ufficio quando l'ufficio è chiuso quindi in realtà i primissimi secondi quando io apro le porte sono particolarmente critici, per cui le code si riempiono subito e una marea di gente arriva subito. Poi ci sono le solite persone che richiedono poco tempo e poi un po' di persone che invece richiedono una quantità di tempo significativa. qualcuno che richiede decisamente più degli altri e gli altri solitamente richiedono meno di 300 secondi allora il il DAO di nuovo lo prendo e lo copio brutalmente semplicemente non è più Corma e SIM ma è. Sì. vabbè, il, il, il DAO fa una select su, sui vari customer e poi li, li prende l'intero interi dati e si mette a copiarli in memoria in una, in una serie di liste in una lista di customer. Qui ovviamente sono diversi ma set time arrival ok poi abbiamo bisogno di set requested ecco qua e il a questo punto nel, nel main non dovrò più eh, andare a generare a caso i miei cosi ma li prenderò da, dalla classe customer quindi poi a questo punto eh, avrò una mia lista di customer sarà uguale a get all customers mm, perché non gli va bene? perché devo... Perché non me lo prende? Questo linea in java non che cosa so? sbagliato? ah questa, ok ok ancora si lamenta Ok, adesso qual è il problema? Va bene, adesso abbiamo la lista che ovviamente non stiamo usando, quindi... L'evento, a cosa sarà uguale? questo qui il customer arriva e C il customer e aggiungiamo l'evento ovviamente non stiamo più usando random e in questo modo noi simuliamo il, eh, le persone della, del nostro eh, presente nel database se tutto funziona ovviamente non funziona perché non ho inserito il nel build path ad external jar questo ed è il, il, il jar per, per il per il db adesso incrociamo le dita ed ecco abbiamo i, ris i risultati quindi 62 customer con un tempo di attesa medio di 995 secondi e una deviazione standard di 625 secondi probabilmente inaccettabile quindi posso iniziare a pensare di mettere più persone o eventualmente nella simulazione essere disposto ad avere altri counter extra in caso di necessità e posso giocare con i numeri cercando di, di, di controllare fino, fino a quando riesco ad avere delle performance accettabili. Il mio parere è: se vi capiterà mai di fare questo non all'esame, usatele entrambe. Usate sia i dati se li avete, sia un po' di simulazioni casuali per essere sicuri che non vi siete iper specializzati su una soluzione E questo conclude la parte sulle simulazioni. Questa settimana, esercitazione.